Abbiamo il tempo, fino al 28 di febbraio, per portare in aula la manovra, lo faremo, già domani è convocata la Commissione bilancio e diciamo che comunque in tempi stretti Roma avrà le risposte per le risorse che riguardano comunque i municipi e riguardano comunque i cittadini.